Emily Ratajkowski Regina di bellezza, il suo outfit in oro è super hot. Emily Ratajkowski è una regina di stile, oltre ad essere seguita e stimata sulle passerelle di tutto il mondo, il suo profilo Instagram è un vero e proprio diario digitale degli ultimi trend. Le ultime foto pubblicate la ritraggono in Francia, a Parigi, in occasione degli eventi della Fashion Week 2017, che chiude per quest'anno tutti gli eventi internazionali dedicati alla moda. I suoi outfit eleganti e sensuali hanno stregato il pubblico, mostrando tutto il suo charme negli ambienti parigini. In particolare, l'abito color oro che ha sfoggiato per una delle sue ultime serate era super hot e ha fatto letteralmente impazzire i fan. Oro, bellezza ed eleganza. Non molto tempo fa, Emily Ratajkowski si era lamentata del fatto che facesse fatica a trovare nuovi lavori a causa del suo seno abbondante, i fan però non la pensano nello stesso modo. Su Instagram la top model pubblica quasi ogni giorno scatti dei suoi outfit durante gli shooting, gli eventi di gala o i momenti liberi e per lei è sempre una pioggia di like e commenti. Il pubblico ama Emily e la sua naturale bellezza, compreso il corpo supersensuale. La top model ha partecipato alla settimana della moda parigina sfoggiando tra i numerosi outfit, anche un abito color oro, aderente, che lasciava intravedere le curve del suo corpo. Il vestito presentava un'ampia scollatura sul décolleté e un leggero spacco centrale sulle gambe, la top model brillava sia per il suo viso perfetto, sia per la luminosità dell'outfit. Molti l'avrebbero potuto definire un po' audace, ma la Ratajkowski ha dimostrato di poterlo indossare con una naturalezza unica. Anche l'airstyle si sposava molto bene con il look. La modella ha scelto di portare i capelli sciolti, leggermente mossi e con un ciuffo laterale. Con un abito così importante, il make-up non poteva che essere in stile nude, Lara Tykowski ha sfoggiato un rossetto color carne, un leggero blush sugli zigomi e uno smokey yes che riprendeva i colori naturali della pelle. Gli outfit di Emily Ratajkowski per la Parigi Fashion Week. La top model è sempre alla moda, ma ancor di più quando partecipa ad eventi internazionali, come la Settimana della Moda di Parigi. I suoi outfit erano eleganti, sofisticati e sensuali, perfetti per immergersi a pieno nellambiente parigino. Su Instagram ad esempio. Ha condiviso numerose foto della sua esperienza in terra francese, facendo letteralmente impazzire i fan. Alcuni degli outfit che ha sfoggiato, oltre all'abito color oro, erano davvero particolari, come l'abito di Dior che ha indossato al Musée Rodin, un look bianco con un ampio spacco sulla gamba e una scollatura che ricordava gli abiti delle antiche donne di corte. Nei momenti liberi tra un evento e laltro, la top model si è saputa godere la vita dei caffè parigini e su Instagram la sua foto mentre era seduta a un tavolino esterno, godendosi un espresso, ha fatto il pieno di liche. In quell'occasione la modella indossava una camicia bianca con le maniche a sbuffo, chiusa con due lacetti nella parte frontale. Nella parte inferiore invece indossava un paio di jeans casual, insieme a stivali rossi alti fino alle ginocchia. Per le serate di gala invece, Lara Tajkowski ha sfoggiato prima un abito bianco con stampe floreali blu e con alcune frange cadenti, in seguito l'amato abito color oro che ha tanto conquistato il pubblico.